Ciao, sono Lisa e ho 16 anni. Faccio parte della redazione di The Musk, il giornalino del liceo Mascheroni. The Musk è un giornalino in formato A5 che esce mensilmente ed esiste ormai da ben 8 anni. Mi sono imbattuta in un redattore del giornalino e mi ha colpito molto la sua presentazione. Così ho deciso di farne parte fin dalla prima superiore. Adoro particolarmente quando mi trovo a dar consigli a redattori che sono da poco entrati a far parte della redazione e in particolar modo mi piace molto seguirli, aiutarli e cercare di essere sempre disponibile. Sto imparando a collaborare con gli altri in quanto ho scoperto che è molto importante che da entrambe le parti ci sia la volontà di ottenere un buon prodotto. Per quanto riguarda la mia crescita personale ho imparato che bisogna buttarsi che si può sempre imparare a fare qualsiasi cosa. L'inizio di quest'anno è nato 4G, una collaborazione tra i giornalini Quinto Piano del Liceo Russana, 1993 del Liceo Falcone e Cassandra del Liceo Sarpi. Grazie a Bergamo per i giovani abbiamo deciso di lanciare il concorso Dimmi che cosa vedi, tramite una call for paper. Per i vostri elaborati abbiamo selezionato quattro categorie tra le quali potrete scegliere, tutte legate da un tema comune, quello della vostra esperienza durante la quarantena. Possono partecipare tutti i ragazzi che hanno dai 14 ai 19 anni e che sono residenti nella provincia di Bergamo. In palio ci sono alcuni bonus da 50 euro spendibili nelle librerie di Bergamo, dove potrete trovare libri, riviste e cd. Per maggiori informazioni visita il sito giovani.bg.it